che non lo sono molto banalmente, non ho una formazione da giornalista, non ho mai fatto una scuola, non posso definirmi giornalista. Eh, io mi definisco una contastorie, nel senso che trovo che il lavoro che, che io faccio attraverso questi strumenti sia quello di eh, raccontare, ricucire storie attraverso piccoli pezzetti, piccoli frammenti che intercetto in giro per la rete. È molto interessante il lavoro che hai fatto soprattutto nella copertura attraverso Twitter dei fatti della primavera araba. Dunque è cominciato perché io da tempo avevo una lista di account twitter tunisini che seguivo, conoscendo anche un po' la situazione politica tunisina, la dittatura, la censura eccetera, quindi persone che si, si battevano contro la censura in tutto. In Tunisia, che eh, si battevano per i diritti umani, eccetera. Io ho saputo dell'inizio dell della rivoluzione in Tunisia, in parte da, eh, da parenti di mio marito che stanno in Tunisia e in parte da, eh, da internet, quindi da, da questi account che seguivo. Per me è stato assolutamente naturale quindi eh, prendere queste storie che trovavo in rete e per cui spesso capitava che traducessi in italiano per far sapere in Italia quello che stava succedendo. Quanta strada deve fare ancora la politica italiana e quali e quanti passi ci sono da fare per riuscire a integrare i social media nel dialogo tra i cittadini e la rappresentanza politica? Eh, innanzitutto bisogna che ci sia una vera volontà di dialogo fra la politica e i cittadini perché questi sono strumenti in sé, non fanno un modo di agire. Insomma. Che cosa ne pensi delle dinamiche relazionali che si creano? A partire da Twitter. Dunque. Retweet, menzioni, follow Friday hanno possibilità di creare rapporti che travalichino i social network? E se sì, solo di tipo lavorativo o anche personale? Cosa ne pensi di questo aspetto? Uh, amo come definizione di Twitter il fatto che sia un news network più che un social network, e quindi che sia più centrato sul il contenuto il messaggio che non eh, le, le relazioni fra le persone. Per cui io tendo a seguire le persone che condividono cose che mi interessano, che raccontano cose che per me vale la pena ascoltare. Quindi come pensi si relazionino i nuovi strumenti, i nuovi, i nuovi media ai vecchi media? Allora in questo momento credo con molta difficoltà, eh, data principalmente dal fatto che c'è una, una specie di competizione dalle due parti eh, i vecchi media che si sentono minacciati e i nuovi che si sentono di essere col coloro che sconfiggeranno il gigante insomma. quando invece credo che la, la strada giusta sia nel mezzo cioè non, eh, niente sostituirà niente eh, piuttosto credo che fra i due, mh, i due mondi esista un rapporto di complementarietà devo chiederti a questo punto qual è la tua dieta mediatica? Ah, la mia dieta mediatica è fatta eh, principalmente di social media ovviamente, di tutto quello che ci passa sopra, dopodiché io non leggo quasi più giornali di carta, quindi leggo moltissimo anche stampa tradizionale ma online, pochissima televisione, qualche canale on news in sottofondo mentre lavoro. Allora per quanto riguarda invece il progetto a cui è approdato tutto l'anno di di comunicazione su social media che è hashtag.com. ti vorrei chiedere come è nato Dunque, eh, il Hashtag è nato a fine novembre, eh, ci abbiamo lavorato in un mese e mh, è, è nato dalla, dalla presa di coscienza. Mi sono occupata per tutto l'anno di eh, raccontare quello che succedeva nel mondo. E, e, e l'ho fatto dal punto di vista della rete, quindi di quello che le persone che stavano vivendo i diversi avvenimenti raccontavano eh, in tempo reale eh, attraverso i social network. E, mh, e quindi eh, e, e questi eventi che ho raccontato sono anche combinazione alcuni fra i principali eventi dell'anno eh, eh, eh, che hanno fra di loro questo, questo filo conduttore, il fatto di essere stati raccontati in, in rete eh, prima, meglio o con uno sguardo particolare rispetto a come sono stati raccontati dagli altri media e quindi ho, ho realizzato che una una review con le classiche review di fine anno con tutti gli avvenimenti eh, raccontati messi in fila eccetera non poteva avere senso se non avesse incluso lo sguardo di chi eh, gli eventi li viveva e li raccontava nell'istante in cui li viveva. Quindi è nato il hashtag. Mi facevi menzione eh, del fatto che andrai anche negli Stati Uniti? Diciamo che, um, che ho un grosso rimpianto ed è quello, insomma io ho seguito Occupy Wall Street dalla sua nascita e um, da quando a Buster ha mandato la newsletter invitando a, a creare un momento Tahrir nel cuore di Manhattan a settembre e, e mh, per un attimo mi era passato per la testa l'idea di organizzarmi e andare a New York per quel giorno, poi insomma era e non avevo il tempo e, e mi è scappata l'occasione. E, um, questa volta Adbusters ha lanciato un appello per uh, organizzare un Occupy Chicago nel mese di maggio, quindi dal 1 al 31 maggio, perché a maggio a, a Chicago si terranno due vertici importanti, eh, dal 15 al 22 del mese si terrà il G8 e il vertice nato annuale e, um, e quindi eh, come dire, mh, lanciano questo appello a creare un, un accampamento eh, che è un po' come quello di Zuccotti Park, serva a serva rendere evidente che c'è chi la pensa diversamente e chi vuole un mondo diverso. Ecco, A me piacerebbe esserci questa volta, e, mh, esserci dal primo giorno e vedere come nasce, come si crea, quali sono le dinamiche che lo tengono in piedi, come funziona un'assemblea generale, il metodo del consenso visto in pratica, che insomma, ho, già, ho già visto sperimentato altrove, però insomma, mi piacerebbe vedere che, che cos'è questo movimento Occupy Wall Street mh, dal vivo e quindi mi sto organizzando per andare a Chicago. Sì. La mia ultima domanda a questo punto è che cos'è per te il giornalismo? Il giornalismo è il raccontare storie, è il essere capaci di, di leggere i fatti, il mondo e i fatti e, e, e dare, dare un senso, e costruire storie da raccontare. insomma.